18 mesi dopo il primo voto a suffragio universale al termine del lavoro dell'Assemblea Costituente, la carta principe del nostro ordinamento, la carta costituzionale, è alla prova della firma. È il 27 dicembre del 1947, quando a Roma, nella sala della biblioteca di Palazzo Giustiniani, la carta eh, viene sottoscritta dall'allora capo provvisorio dello Stato Enrico eh, Denis, il Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini, il Capo del Governo Alcide De Gasperi e il guardasigilli Giuseppe Grassi. La Costituzione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con i suoi 139 articoli e i 18, le 18 disposizioni transitorie e finali. Ne esistono quattro copie autografe, oggi eh, custodite negli archivi storici della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e dell'Archivio Centrale di Stato. Una quarta coppia da sempre di proprietà della famiglia del guarda Sigilli Grassi è stata poi donata all'Università del Salento. <susurra>